Grazie Presidente, abbiamo valutato eh, questa mozione e diciamo che eh, voteremo, eh, voteremo eh, chiediamo innanzitutto, se, come avevamo chiesto insomma, per le vie brevi non ufficialmente, una modifica dell'impegno della mozione perché come abbiamo diciamo, eh, sottolineato ci sono alcune inesattezze, innanzitutto eh, a partire appunto dalla previsione della permuta Ehm, della previsione appunto che, eh, della permuta appunto di questo immobile con Roma capitale una permuta che a ben vedere non è mai accaduta non è mai avvenuta in quell'immobile l'immobile quell di Casa Pound da quella permuta è stato stracciato e sono stati inseriti altri quattro immobili tuttavia eh... Visto il grande significato eh, diciamo, in materia di sgomberi e l'attenzione che questa amministrazione ha sempre posto in materia di eh, riguardo appunto, alle occupazioni abusive, noi voteremo, il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà comunque sì, però sottolineando una cosa che appunto, non può non essere, eh, non essere sottolineata, probabilmente, e noi votiamo sì non perché eh, ci mettiamo in mezzo a questa diatriba tra rossi e neri una, una cosa che non ci ha mai toccato e che non, e non ci interessa anzi eh, se vogliamo sottolineare già c'è una delibera di giunta capitolina in tal senso che ha messo come primo punto lo sgombero di tutte le sedi di partiti che ovviamente eventualmente erano morose o che occupavano eh, impropriamente delle sedi, delle sedi. Tuttavia, e quindi ci eh, voteremo sì comunque eh, perché è coerente con le nostre linee, però tocca sottolineare che appunto così com'è il risolutivo difficilmente potrà essere attuabile e lo dico sinceramente perché appunto ci sono delle inesattezze che non potranno rendere questo indirizzo politico per quanto appunto condiviso a livello politico non lo renderanno assolutamente inattuabile detto questo noi invitiamo nuovamente i proponenti a modificare il risolutivo e questo è quanto grazie